Ciao a tutti sono Candida, nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pagina di Art Journal che ho fatto per il mio quaderno dei progetti, di cui avete visto sul mio canale tutte le altre, le altre pagine. Io praticamente realizzo queste pagine per dividere i, i, il mio quaderno in varie sezioni. Questa nello specifico è la pagina di oggi, ve la faccio vedere da vicino diciamo che è nata perché ho, ho visto questo timbro stamperia di papaveri mi è subito piaciuto e ho deciso di, di, di, di utilizzarlo in qualche modo e questo è quello che è venuto fuori diciamo da, dalla mia idea di, di papaveri e anche il, il timbri o il resto degli stencil sono di stamperia ma lo vedrete poi e mentre realizzo il video. E detto questo non ci resta che partire con, con la realizzazione del progetto di oggi. Il lavoro di oggi è terminato questa è la mia pagina art journal da mettere nel mio quaderno dei progetti quindi la vado ad inserire qui in questo modo così Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere il più in fretta possibile oppure se volete lasciate semplicemente un commento. Se anche il video di oggi vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale in modo da darmi la possibilità di continuare a farlo crescere. E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!